Ragazzi vi ricordate il video di ieri? Era con Mr. Dunn. Oggi Mr. Dan ci ha lasciato un bigliettino. Ci dice di controllare sotto il suo cappello. Poi troveremo degli oggetti che ci portano alla cucinella. Bene, adesso venite con noi a vedere il video, vediamo cosa troviamo sotto il cappello. Andiamo! Let's go! Perché sei in casa nostra? Io, io sono Mr. Dunn. Romina la bambina. Cos'hai fatto a la... rovinare la bambina? No, no, no, no non si io non ho fatto niente a Romina la bambina. Vi devo dare un indizio. Quando vedrai la coccinella, lei ti spiegherà dov'è Romina la bambina. Non la dovete cercare. Sarà lei andativo la bambina. Bambine, è tardi. Andiamo a dormire. Ritirate tutti i giochini. E tu? No. Ciao bambini! Cercate il mio cappello, troverete degli oggetti che attireranno la coccinella. Firmato Mr. Dunn. Ah, Mr. Dun! Anastasia, ma Mr. Dun ci ha detto di controllare nel suo cappello? Ma il suo cappello è il cocino, ma a vedere! Ok, andiamo. Ok ragazzi, siamo vicino al cappello di Mr. Dunn. Non prendere rende mai te ma cosa c'entrano con la cucinella? Quale messaggio ci vuole dare Mr. Dunn? Forse dentro gli slime c'è la cucinella. Forse la cucinella sarà tratta da questi slime e noi riusciremo a catturarla. Dai, apriamoli. Ok, Anastasia, tu che colore scegli? Segue fuffia. Io prendo il celeste. E tu Io il giallo. E io in vero, che so io. Ragazzi, non l'avete visto. Ma guardate questo. Guardate queste cose. Guardate, guardate. Guardate, ragazzi. Ho sentito qualcosa. Vediamo. Cos'è che c'è? Wow, ma è bellissima, Sofì Sirenetta c'è dentro, che meraviglia Quindi dentro ognuno di questi slime c'è un, eh, un personaggio, Vanessa? Sì Sì? E invece nell'altro questo che colore è? È un colore eh. viola E che cosa succede con il colore viola, Vanessa? Tu lo sai? Cambia colore Ah sì? Quindi dobbiamo provare a scaldarlo e vediamo se cambia colore Dopo andiamo a prendere il phon e proviamo, va okay. bene? Okay. ok, apriamone un altro, dai Guardate se li sì. Ah, si riescono a dividere vero? questi sono gli effetti degli slime del del S, che anche se li unisci non si mischiano mai Ho vero? questo qua, che questo invece se lo metti dentro il frizz diventa un altro colore apro wow voglio sapere subito com'è c'è lui. Oh che carino E invece questo se lo metti nel congelatore cambia colore Vanessa Andiamo ad allargarlo un attimo Fammi vedere cosa c'è all'interno Ci sono delle, dei brillantini? Sì Bello E poi il super c'è morbido eh, eh. Andiamo a provarlo però Certo Mettiamolo qua mm. Qua Raga aspettiamo E questo azzurro è viscidissimo come l'altro. Sì. Quindi uno è molto morbido e l'altro invece viscido, Guardate. vero? Dove all'interno si trova il personaggio. Ok, dai, adesso lo faccio io. Che belli questi colori, oh, mamma mia. Non sì. vabbè. No, ma me lo fai toccare un attimo. Ti sì, credo. No, questo qui è argentato, è bellissimo. Fai vedere? È troppo bello. Guardate che colore. Guarda. Brillante. Sì, sì, un argento se... stupendo. Sì, non è per te, guardate qua no. che no, bello no. però anche Anna, questo Magari, ragazzi, ma... aspettate, mettiamo un passato e mi le le mani guardate che poche, adesso me le lavo ciao ciao Con poi iniziamo ragazzi, adesso non hanno di tirare quello nero sì, okay. perché si cioè, sta facendo un disastro è super bello però, Beh. aiuto signore le mani. Signoresse su acqua adesso devo aprire questi due va bene io lo io prendo qua prendo questo vediamo cos'è una perla una, perla. una Ma... gemma bellissima sì, la... la fai vedere che bella brillante guardate bella uh, come la una bolla dai proviamo brava Vediamo se sei capace. Io Non siete. Cioè, con... Con... è un po' piccolo. Guardate Ma... Guardate lo slime. Ho tolto questo e ho rim rimasto si è Vuoi diviso? Sì. Sì, Ma ci sono dentro queste palline. E sì. eh, rimettile dentro, mescole insieme. Che bello. Qual è l'effetto di questo slime? Invece andiamo a vedere. Secondo me è quello del muco. <ride> quello del muco? Beh, sì, l'altro si Mi Vevo la fai ancora le mani. Ancora? È il buio bello. Prova a vedere, Vane! aspetta, vale. Sei illuminato? Sì. Bravo. Andiamo invece questo. Ma no, quello è l'effetto no. muco, come avevi detto tu prima Prova a fare uno starnuto Ecco muco No, grazie, chieditelo Anastasia, apri l'ultimo, quello giallo? Tutto Magari no. so. ecco. Anastasia se lo apriamo tutto prima Cosa hai trovato? No. Una parla Che belli che sono questi slime! Tutti allora, qual è l'effetto di questo qua giallo invece? Vediamo un po' sempre bon. prezioso con effetto oro super metallizzato. Non ah, non è, è metallizzato, quindi. Sì, ma non ha nessun eh ne bè, non non ha effetto. E vabbè, ha l'effetto metallizzato dai Bellissimo! Mm. Vediamo, a ah, Vane prova anche tu. No. È uguale a quello grigio, solo non che stelline ci sono ma è trasparente ma ah, dai ah, cioè. su che non, se no non si vede che è giallo no è giallo, è giallo trasparente Però, che belle ma non si illumineranno mica di notte quelle stelline che no? Bella. va bene Vanessa io direi di andare a controllare quello che abbiamo messo nel congelatore non se non vogliamo e che sì. si congeli diventi sì. un cubetto di ghiaccio viola oh, è viola che è, è super freddo è ma... diventato viola cioè, certo eh? No, eh, se... si è spezzato dai c'è certo. no Ragazzi, lo state va via eh sì certo <ride> <sicuramente>. una sabone <ride> ci siamo dimenticati lo slime quello che cambia colore al caldo Ragazzi? ah adesso vado a prendere un phon così proviamo a Ragazzi, scaldarlo guarda, un, po blu, un po' più un po' blu eh sì, vabbè, vabbè fa niente va vado a prendere il phon si sì. Allora, noi abbiamo provato un pochino, ma non è cambiato colore. Adesso io non so quanto tempo ci voglia, però il tempo necessario per ustionarci una mano noi ce l'abbiamo impiegato. Quindi direi che va bene così, dai. Abbiamo seguito gli l'indizio di Mr. Dunn. Adesso aspettiamo e vediamo cosa succede. Iscrivetevi ai canali, cliccate la campanella. E chi va su un bel pollice. Lasciate un bel pollice in su. Ciao, Ciao. con le mani tutte poche. Slime. Ciao. Ciao.